Buongiorno, volevo condividere con voi un contenuto che riguarda la nostra anima, non il business in questa occasione. E, mm, prendo uno stralcio da un libro molto bello che si chiama Un corso in Miracoli e tengo a sottolineare che per miracoli non si intendono quelli che faceva Gesù, ma il miracolo più grosso è quello di cambiare noi stessi. E quindi questo libro ha questo intento. Mm, vi leggo questo, questo pezzo. Che secondo me ha dei significati molto importanti, soprattutto in questo periodo di, di grande riflessione di grande attenzione verso il nostro futuro. E dice: Il mondo che noi vediamo riflette la nostra propria struttura di riferimento interna: le idee dominanti, i desideri e le emozioni che si trovano nella nostra mente. La proiezione fa la percezione. Prima guardiamo dentro, decidiamo il tipo di mondo che vogliamo vedere e poi proiettiamo questo mondo all'esterno, facendolo diventare la verità come noi la vediamo. Lo rendiamo vero attraverso la nostra interpretazione di ciò che stiamo vedendo. Se stiamo usando la nostra percezione per giustificare i nostri errori, la nostra rabbia, i nostri impulsi di attacco, la nostra mancanza di amore Qualunque sia la forma che assume, vedremo un mondo malvagio di distruzione di cattiveria, invidia e disperazione. Dobbiamo imparare a perdonare tutto ciò non perché siamo bravi o caritatevoli, ma perché ciò che vediamo non è vero. Abbiamo distorto il mondo con le nostre idee difese distorte e pertanto vendiamo ciò che non c'è. Quando impariamo a riconoscere i nostri errori di percezione impariamo anche a guardare al di là di essi e a perdonare. Le riflessioni su questo pezzo le lascio a voi, io posso darvi la mia interpretazione, che è questa. Quello che sta accadendo nel mondo in questo momento lo abbiamo sotto gli occhi. Le persone non sono più uguali, le persone stanno perdendo il senso di se stesse, il senso del, dei valori, il senso dell'amore. E questo questo è un motivo eh, il motivo siamo noi eh, abbiamo introitato tutto quello che la paura in questo periodo ci ha, ci ha regalato no? se non abbiamo paura vediamo pericoli se vediamo pericoli eh, abbiamo reazioni se abbiamo reazioni ci allontaniamo e ci, e ci perdiamo okay? mm, la realtà non è quella che vediamo adesso, la realtà è molto di più. La realtà si costruisce attraverso la focalizzazione. Cos'è la focalizzazione? Se noi guardiamo i telegiornali, vediamo cosa focalizzano, loro focalizzano notizie, le peggio notizie che ci sono al mondo, le prendono, le impacchettano, ce le mettono avanti al naso perché vendono, perché creano attenzione, noi le ascoltiamo, loro vendono. Però non focalizzano invece cose che accadono Comunque, perché ogni giorno nel mondo nascono dei bambini, ogni giorno nel mondo nascono degli amori, in ogni giorno nel mondo ci sono persone che hanno nuove idee, hanno iniziative, hanno, hanno, hanno entusiasmo, quello non lo focalizzano. Quindi vedete che la realtà si costruisce in base alla focalizzazione. Quindi è nostra responsabilità eh, focalizzare eh, e creare la nostra realtà. Questo che io voglio spingervi a fare con questa lettura, no? Non credete vero a tutto quello che vedete perché è soltanto una parte della realtà, quindi non è la realtà e la realtà è molto di più. Buona giornata.